Beh, c'è un po' di traffico oggi qua, eh già, manco le posso sorpassare. a vedere un posto che non hai mai visto che ne dici? c'è un paesino sempre sull'oceano sul mare che si chiama Biscoitz scritto Biscoitos perché si chiama così? ora io non ho verificato ma credo che il nome venga dal fatto che c'è un porticciolo naturale diciamo fatto di tanti scogli di lava derivati da eruzioni vulcaniche questi scogli così grandi dentro l'acqua sembrano dei biscotti tanti biscotti inzuppati nell'oceano Sono a Bischkoitz, sull'isola di Tercera, nell'arcipelago delle Azzorre e sono in un posto specifico che si chiama Abismo perché qui sotto di me, se ti vuoi buttare, il fondo praticamente non ci sta c'è un abisso sono venuto dove c'è l'abisso perché l'abisso di Fuffa che c'è là fuori è veramente incredibile e quindi gli vorrei dare altre due ripassate e raccontarti quali sono gli odori i sapori che mi fanno riconoscere tutta questa fuffa e mi aiutano a distinguerla dai veri contenuti di valore è pieno di fuffa fuffa a destra fuffa a sinistra fuffa su e fuffa giù cioè fuffa tutto intorno a te Come la riconosco la fuffa? Perché ecco sono diventato abbastanza esperto Numero uno Il titolo Ok? Prima luce rossa lampeggiante Già lo sai il titolo che fa, para, promette, esagera, bene, sei avvisato il secondo elemento che mi vado a guardare è l'introduzione c'è qualcuno che si presenta, si introduce, mi dà un contesto, una storia o c'è la solita pappardella, beh guarda che sei fame se hai un po' di appetito io ho qualcosa di interessante da farti mangiare in questo sacchettino perché non vieni qua, insomma, un bel po' di paragrafi per riempire lo spazio diciamo con poco niente di contenuto verace. Un altro elemento è che il contenuto fuffa quasi sempre non contiene link, ne contiene uno, due, tre, oppure quando ce ne sono tanti ci sono per due motivi. Uno, per linkare tutti i suoi altri articoli sull'argomento, appena c'è una parola che menziona qualcosa di cui quest'autore, questo brand, questo marchio ha scritto, ta link al suo altro articolo, oppure vincono a una serie di risorse e tool fra cui c'è qualcuno che è un loro partner, qualcuno che li ha pagati o che gli ha dato insomma un supporto economico per far sì che in mezzo a tanti altri link così che non si noti ci sia un tool, un servizio, un prodotto specifico. Altro elemento con cui la fuffa si riconosce al volo è che non c'è l'autore. Non c'è scritto né all'inizio né alla fine O se c'è magari c'è un nome e cognome Lo clicchi non va da nessuna parte Sono a nome della redazione Sono a nome del brand A volte vi discritto sponsorizzati Vabbè ma anche se è sponsorizzato L'avrà scritto qualcuno Perché non mi scrivi chi sei col nome e cognome Eh ma questa è una redazione Per cui dovevamo metterli tutti E mettili tutti Fammi vedere chi c'è dietro Chi è che ha scritto queste stronzate Il contenuto fuffa è inoltre caratterizzato dall'essere ottimizzato dall'essere ottimizzato nella lunghezza cioè è difficile che tu trovi della fuffa lunga quando lo è è perché in mezzo ci sono delle immagini tipo le mura aureliane delle cose tipo le colonne della basilica di San Pietro ogni volta che mi mettono un'immagine due chilometri poi due paragrafi Tre righe di testo, un altro bloccone di immagini gigantesche. Per questo poi fanno le interviste, non sapendo cosa dire, almeno trascrivono quello che hanno detto e hanno un po' più di roba. Il contenuto Fuffa poi si riconosce in particolare perché si preoccupa molto di più del suo aspetto che non del suo contenuto. Quindi sembra come che abbiano dedicato del tempo extra a curare le decorazioni, come appare, come è formattato, anche se spesso è un casino che non al vero contenuto dell'articolo stesso ultimo ma non meno importante last but not least fra le puzzette particolari che fa il contenuto fuffa c'è cioè quella del pop up è proprio una banderina luminosa che ti dice ehi! qua sotto c'è quasi certamente un contenuto fuffa ti sto avvisando, vuoi proprio far finta di niente? ora ci sono le eccezioni ci sono, però sappi che chi va con lo zoppo impara a zoppicare, se insomma ti metti la minigonna e le giarrettiere come ti ho detto ieri, alla fine non è che la gente può pensare che sei dei vigili del fuoco, giusto?